Tesoro mio, ma cos'è quella faccina triste? Cosa hai fatto? Eh, cosa ho fatto? Cos'hai fatto? Cosa ho fatto? Eh, non lo so, te lo sto chiedendo, cosa hai fatto? Niente. Niente. Niente. Niente. È possibile che devo sempre dirti tutto io, non ci arrivi mai da solo. Sono triste, perché siamo tornati dal viaggio di notte Ah, ora capisco, ma è normale tesoro, su, i primi giorni è così, è chiaro si è un po' tristi, ma poi passa tutto, dai non ti preoccupare No, non passa, e quindi... E quindi? E quindi devi essere tu a tirarmi sul morale Io? Eh sì, se no cosa ci stai qui a fare? Eh certo, io ci sto a fare, in effetti Senti, facciamo così ti vado a prendere un bel gelatino? Cosa ne dici? Ma quale gelatino, amore? Ci sono tre gradi fuori. Secondo te voglio un gelato? No! Ok, senti, facciamo così. Ti rilassi sul divano. Oggi penso a tutto io, ok? Non ti devi preoccupare di nulla. Che ne dici? Si può fare, amore. Amore, però dai, il tè senza biscottini. Certo amore, subito. Eh, eh, eh. Anche un po' di Nutella, grazie amore. E ricordati che il letto è ancora da rifare. E eh certo, quello devo prenderlo da solo. Cosa dovevi fare da solo, scusami? No, no amore, ho solo detto che arrivo tra un secondo con i biscotti.